Salve professore, mi sente? Buonasera, ti sento bene, ti vedo. Perfetto, allora diamo il benvenuto a tutti coloro che ci stanno guardando, do il benvenuto anche a lei, professor Milani. L'argomento di oggi di Virtual Studium è le risposte dei paesi europei al coronavirus. Eh, siamo qui appunto col professor Gianmaria Milani, eh, che eh, ce ne parlerà appunto ampiamente. Vogliamo però nel frattempo ringraziare tutti coloro che stanno lavorando per la realizzazione di Virtual Studium, questo appuntamento giornaliero che tocca appunto temi di attualità proprio inerenti al coronavirus. E poi ringraziamo l'Università di Siena e le associazioni studentesche che stanno anche lavorando appunto per noi, Ciclo Maggio e eh, Iurelio Siena. Eh, professore, eh, veniamo appunto al dunque e eh, inizio appunto con qualche domanda. E, diciamo, innanzitutto mh, diciamo, ci sono state delle linee guida eh, comunitarie nella gestione di questa emergenza? Allora, grazie, intanto mi unisco ai ringraziamenti che hai fatto, e veramente questa iniziativa è lodevole e importante per tenerci uniti in questo, in questo momento e do anch'io il benvenuto a quelli che ci stanno vedendo e a quelli che ci stanno ascoltando. E la domanda che mi hai fatto in realtà eh, presuppone alcune importanti eh, premesse, la crisi sanitaria come sappiamo eh, è nata in Cina alla fine dell'anno scorso e tra la fine dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno e poi si è propagata in maniera rapida, repentina, in Europa e negli Stati Uniti che oggi costituiscono i nuovi epicentri di questa eh, grande pandemia. Da una parte quindi è una crisi con caratteristiche, con risvolti del tutto nuovi e inaspettati, eh, ma dall'altra, eh, a mio avviso... Eh, presenta delle caratteristiche, dei tratti che invece sono comuni alle grandi crisi che l'Italia e l'Europa hanno vissuto negli ultimi anni, nell'ultimo decennio. Se volessimo fare una sorta di top five di, di classifica delle grandi crisi, eh, quali potremmo citare? Oltre a questa attuale che stiamo vivendo... C'è la grande crisi economica e finanziaria che è iniziata alla fine del decennio scorso, la grande crisi migratoria che ha interessato soprattutto i paesi del Mediterraneo, la eh, crisi legata al terrorismo internazionale che ha colpito in particolare alcuni paesi ma che ha condizionato la vita di tutti i cittadini europei, le grandi catastrofi naturali dovute soprattutto, in parte se non altro, dall'inquinamento, dai cambiamenti climatici. Eh, sono tutte ovviamente crisi, situazioni diverse, ma che hanno un'evidente caratteristica comune, ovvero la loro dimensione eh, sovranazionale, eh, transnazionale, se non addirittura in alcuni casi globale. Eh, Tuttavia, al contrario dei problemi, le soluzioni continuano spesso ad essere nazionali, ad avere una dimensione eh, nazionale. In Europa, eh, lo sappiamo, spesso l'Unione Europea manca della competenza o della forza per individuare risposte comuni, condivise. Eh, tra tutti i paesi. Eppure eh, oggi più che mai appare evidente che questo sforzo collettivo comune non è più eh, rinviabile, non è più procrastinabile. Eh, è diventato ormai evidente che eh, le risposte che eh, gli stati da soli possono dare non sono sufficienti per risolvere eh, questi eh, macro eh, problemi. La pandemia eh, in qualche modo ha reso ancora più chiaro eh, più chiara questa disparità tra problemi e eh, soluzioni. Per essere molto chiari, forse anche un po' superficiali, eh, è del tutto evidente che eh, se uno Stato, un Paese, riesce ad azzerare eh, i contagi numero di contagi al proprio interno, ma in tutti i paesi vicini il virus continua a circolare, bene quel paese avrà dato una risposta purtroppo del tutto inefficace. Quindi tutto ciò premesso, eh, volendo cercare una risposta alla domanda che mi hai fatto, possiamo affermare che in realtà eh, delle vere e proprie linee guida a livello europeo purtroppo non ci sono state. Eh, il Consiglio eh, dell'Unione Europea, che è uno degli organi, eh, politici eh, dell'Unione Europea ha tenuto un incontro apposito il 20 febbraio, quindi un giorno prima che la crisi in qualche modo si manifestasse eh, a partire dall'Italia e poi in tutta Europa e al termine di questo Consiglio ha esortato gli Stati membri a lavorare insieme, a lavorare in maniera coordinata per adottare misure adeguate e necessarie per fronteggiare la crisi anche insieme le altre istituzioni europee. Se però guardiamo come sono andate le cose successivamente, si comprende abbastanza facilmente come l'esortazione, di questo si tratta, non di più un'esortazione da parte del Consiglio dell'Unione Europea, sia in grande parte eh, caduta nel vuoto. Gli Stati si sono mossi un po' eh, diciamo in ordine sparso eh, attualmente diciamo, dopo le prime settimane eh, della pandemia in Europa si nota una certa convergenza almeno tra i principali paesi europei ma eh, certamente non mancano le particolarità, mancano eh, diciamo, anche le preoccupazioni e anche diciamo, questa convergenza è del tutto fragile, provvisoria nulla impedisce che nei prossimi giorni o nelle prossime settimane eh, i diversi paesi diciamo Intraprendano strade assai differenti. Certo, E a proprio, proprio a proposito di questo, e quindi diciamo delle misure prese dagli Stati, quali sono state le risposte europee più significative, e se c'è stata appunto qualche particolarità nella risposta all'emergenza? Allora sì, diciamo che innanzitutto un elemento, eh, diciamo, che possiamo citare, eh, sicuramente, come dicevo, è il fatto che. Eh, Oggi, dopo le prime settimane diciamo, della, della crisi, le risposte tendono a eh, somigliarsi, tendono ad avere eh, alcuni importanti punti in comune. In tal senso si può concordare sul fatto che l'Italia abbia costituito una sorta di modello eh, per affrontare la crisi, un modello che è stato eh, più o meno replicato anche in altri ordinamenti. Eh, se guardiamo oggi al numero dei contagi, eh, ma a ieri mi sembra che fossimo arrivati intorno al 1.800.000, eh, vediamo come un terzo di questi eh, si sia manifestato negli Stati Uniti, un altro terzo sia suddiviso tra i principali quattro paesi europei, ovvero oltre l'Italia, la Spagna, la Francia e la Germania. Beh, le risposte di questi quattro paesi, eh, come dicevo, si eh, somigliano molto nonostante il persistere di differenze legate alle tempistiche, legate agli strumenti che però non intaccano il senso eh, comune, il senso generale delle misure adottate. Eh, al di là eh, di queste similitudini, su cui magari eh, torniamo, anche restando in Europa eh, delle differenze ci sono, basti pensare al caso della Svezia, insomma, se, ne, se ne parla anche nei giornali, nei telegiornali, eh, un paese che eh, in un primo momento, se non altro, ha adottato misure assai blande di distanziamento, di radamento, contenimento eh, sociale, anche se negli ultimi giorni il dibattito, e la richiesta per misure sempre eh, più stringenti eh, si è fatto eh, abbastanza vivace. O all'Ungheria, eh, che sembra aver in qualche modo approfittato di questa emergenza per colpire ancora i principi dello Stato costituzionale, ma magari eh, ci torneremo tra poco se, se ci sarà tempo. Eh, a parte alcune eccezioni, però, come dicevo, le eh, risposte dei paesi europei eh, hanno anche importanti eh, punti eh, in comune, punti di contatto. Eh, le misure sono in qualche modo eh, state raccomandate anche da organizzazioni internazionali, prima tra tutte ovviamente l'Organizzazione Mondiale della, San eh, della Sanità, e hanno tutte un obiettivo comune che, come sappiamo, è quello di impedire che il virus circoli. E questo eh, si fa in primo luogo attraverso, come sappiamo ormai, come abbiamo purtroppo imparato, il distanziamento sociale, ovvero il mantenimento della distanza eh, tra le persone per evitare appunto che il virus passi da persona a eh, persona. Eh, questa esigenza, come sappiamo, ha avuto ricadute importanti sulla vita eh, di tutti noi e anche sui nostri diritti. Eh, sono stati in un primo momento eh, vietati o quantomeno sconsigliati gli spostamenti gli assembramenti, poi si sono eh, chiusi i servizi, le strutture pubbliche, e private eh, sia diciamo, che forniscono appunto, servizi, sia che eh, accolgono momenti di intrattenimento e in alcuni paesi, eh, tra cui l'Italia, si è arrivati persino, lo sappiamo, a chiudere le attività produttive ritenute non essenziali. Eh, le differenze più importanti tra i diversi paesi forse riguardano lo abbiamo detto in parte le tempistiche, per il momento in cui si è arrivati a prendere determinate decisioni e la durata delle decisioni stesse, in parte anche, forse da un punto di vista giuridico questo è ancora più significativo, la presenza o meno di un quadro normativo chiaro che regoli l'emergenza. Un quadro normativo che in Italia è. Eh, chiaro in effetti non è, eh, che invece in altri paesi è un po' più sviluppato. Eh, qualche esempio vorrei farlo, qui abbiamo ad esempio la Spagna che prevede eh, alla, nella propria Costituzione, all'articolo 116, l'istituto emergenziale eh, cosiddetto di lo stato di allarme, che è regolato da un'apposita legge organica del 1981 e che è stato attivato proprio dal eh, governo eh, spagnolo il 14 eh, di marzo e eh, la legge organica dell'81 peraltro prevede che quando si dichiara questo Stato il governo possa adottare misure appunto restrittive dei diritti eh, fondamentali eh, anche tramite eh, decreti. Sulla base eh, di questo eh, decreto eh, diciamo eh, adottato a marzo quindi si sono sostanzialmente limitati e vietati gli spostamenti delle persone così come è avvenuto in Italia con ovviamente le eccezioni legate ai motivi di necessità ai motivi di urgenza non è stato previsto, a differenza dell'Italia, almeno inizialmente, un divieto generalizzato di assembramenti, ma eh, diciamo, gli incontri, eh, sia in luoghi più pubblici sia in luoghi aperti al pubblico, sono stati condizionati alla presenza di eh, particolari eh, accorgimenti tecnici diciamo, che possano evitare l'eccessivo eh, assembramento appunto di eh, persone che possano quindi consentire che questi incontri avvengano mantenendo il distanziamento eh, tra le persone. Il decreto eh, di marzo ha anche eh, sospeso l'apertura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali eh, al dettaglio, anche con l'esclusione eh, di quelli che vengono beni di prima necessità, ha disposto la chiusura di bar, eh, ristoranti, negozi eccetera e più di recente ha eh, inoltre eh, diciamo, previsto la chiusura, così come è avvenuto in Italia, eh, delle attività produttive eh, non essenziali, delle fabbriche eh, non essenziali. Eh, così come in Spagna, anche in Francia, la Costituzione prevede una disciplina dell'emergenza, l'articolo 16, anche se si tratta eh, piuttosto di emergenze eh, legate a che cosa? All'integrità eh, del territorio, al funzionamento delle istituzioni, quindi qualcosa che... Mh, non del tutto inquadrabile e non del tutto utile eh, soprattutto per inquadrare eh, l'emergenza sanitaria esiste una legge del eh, 55 eh, in base al quale il consiglio dei ministri può eh, dichiarare lo stato di urgenza ma eh, le istituzioni francesi hanno scelto di non seguire questa strada ma di approvare una nuova legge che introduce che ha introdotto eh, una nuova figura di emergenza, ovvero lo stato di urgenza sanitario, quindi una eh, fattispecie ad hoc, eh, in base alla quale il governo, anche in questo caso, può adottare decreti e limitare i diritti eh, fondamentali. Il ah. governo eh, francese è intervenuto a sì. in marzo. Sì, sì se sì. lo interrompo. Eh, Vede, al fondo praticamente dello schermo ci sono le domande che i, cioè che i nostri sì. spettatori eh, fanno, quindi eh, diciamo, se vuole poi può eh, appunto rispondere. Benissimo, sì, ne prendo, ne prendo nota, intanto ne vedo, ne vedo una di Mattia. E, dicevo, anche il governo francese eh, quindi è intervenuto verso metà marzo eh, con, un, con un decreto, eh, con il quale anche in questo caso ha prima di tutto eh, posto un divieto eh, degli spostamenti, eh, anche in questo caso con l'eccezione legata a quegli spostamenti essenziali e non diciamo evitabili. Eh, anche in questo caso sugli assembramenti eh, la Francia è stata un po' più cauta rispetto all'Italia perché in un primo momento ha previsto un divieto per gli assemblamenti con più di 5.000 persone per poi ridurre questa soglia prima a 500 e poi a 100 persone. Anche in questo caso sono stati chiusi i locali, sono stati chiusi servizi sia pubblici che privati, mentre non è stato eh, previsto una chiusura, non è stata prevista una chiusura delle attività eh, produttive. Eh, prima di rispondere eh, a Mattia, un ultimo, un ultimo caso importante è quello della, eh, della Germania. Eh, anche in questo caso esiste un quadro normativo abbastanza chiaro, c'è una legge addirittura specifica per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto alle malattie infettive una legge approvata nel 2000 una legge che si autoqualifica come limitativa dei diritti fondamentali ovvero che permette anche in questo caso di limitare in caso di necessità dovuta alla propagazione di un virus di una malattia infettiva dicevo che una legge che permette quindi di limitare alcuni diritti di limitare gli spostamenti eh, di limitare i, eh, gli assembramenti e così via. Ciò che caratterizza questa legge, tuttavia, è che le autorità chiamate a eh, attuare queste misure, quindi a limitare i diritti, non, è, non, è, non sono le autorità centrali, federali, ma le autorità degli stati membri, dei lender. Come sappiamo la Germania eh, è uno stato federale e... Ehm, quindi eh, diciamo, vengono riconosciute alle autorità dei lender, alle autorità degli stati membri una serie di competenze anche per fronteggiare queste eh, situazioni di necessità. Anche in questo caso a metà marzo eh, diciamo, il governo centrale e i governi dei lender hanno elaborato delle linee guida comuni che sostanzialmente però seguono la direzione che abbiamo già visto negli altri ordinamenti, ovvero limitare spostamenti, limitare assembramenti, chiudere attività e, e così via. E se posso riprendere la domanda di Mattia che ci chiedeva cosa ci impedisce di eh, elaborare una risposta comune, Beh, da una parte c'è un problema giuridico, ovvero la mancanza di competenze eh, da parte delle istituzioni comunitarie che eh, come vediamo stanno reagendo in questi ultimi giorni ma stanno reagendo soprattutto da un punto di vista eh, della risposta economica necessaria ma comunque non strettamente eh, diciamo, legata alla risoluzione della crisi sanitaria in quanto tale. E è proprio eh, la eh, diciamo, recente risposta europea, eh, diciamo, in termini di eh, risposta alla crisi economica, ci porta sull'altro versante, sull'altro ordine di problemi che è quello politico, ovvero la difficoltà di trovare a livello europeo un, un accordo eh, sulla, dire, sulla direzione da intraprendere eh, sugli strumenti, soprattutto da autorizzare e eh, Possiamo dire anche sulla condivisione, eh, purtroppo, eh, di quelli che sono gli svantaggi, i problemi eh, drammatici legati a, eh, questa, eh, a questa crisi. Volevamo quindi approfondire, perché vedo anche appunto un'altra domanda in merito. Proprio cosa sta accadendo in Ungheria? Perché ultimamente, digitando appunto il nome Ungheria su Google, appaiono diciamo eh, diversi titoli, tra cui Democrazia e Liberale, oppure ancora ci sono delle dichiarazioni della presidentessa della Commissione europea in merito appunto alla situazione ungherese. Quindi se ce ne vuole parlare, magari ci chiarisce un po' questo quadro. Certo, allora. Mm. L'Ungheria eh, sta vivendo purtroppo dal 2010-2011 una vera e propria torsione eh, illiberale e come dicevo anche prima e come vedo che ci chiede eh, Valentina eh, senz'altro l'emergenza ha costituito un'ulteriore eh, prova eh, di, questa, di questa torsione eh, per capire il quadro ungherese Dobbiamo però tenere a mente, diciamo, aver presente eh, in qualche modo cosa è legittimo e cosa non è legittimo fare eh, per fronteggiare l'emergenza, ovvero eh, quali sono quelle misure che possono essere eh, accettabili da un punto di vista dei principi dello Stato Costituzionale e quali invece purtroppo non, non lo sono. Eh, come sappiamo, come abbiamo detto, sia in Italia sia nei principali ordinamenti europei, democratici, costituzionali, i diritti sono stati limitati e come? Eh, è, stato di, è, stato limitata, è stata limitata addirittura forse la principale tra le libertà, la libertà personale, se si pensa alle misure prese nei confronti eh, delle persone contagiate o di quelle a rischio di contagio. Eh, sono state limitate altre libertà civili, la libertà di riunione, la libertà di circolazione, il domicilio, i diritti sociali, l'istruzione, la salute, i diritti economici eh, come le attività imprenditoriali, persino i diritti politici. Si pensi al diritto di voto, al fatto che in molti paesi tra cui l'Italia le elezioni e i referendum sono stati eh, rimandati. Tuttavia eh, diciamo, eh, la domanda che dobbiamo porci è se eh, queste limitazioni dei diritti siano proporzionali, siano in, in particolare adeguate, sufficienti e non eccessive rispetto ai fini da raggiungere. Eh, eh, il diritto costituzionale, lo Stato costituzionale eh, vive di bilanciamenti, eh, bilanciamenti tra interessi, tra principi, tra valori, anche tra diritti, e in una situazione come questa vediamo come un diritto diventa tiranno, il diritto alla vita prevale su tutti gli altri. In questa prospettiva limitazioni dei diritti sono... Eh, consentite, sono legittime, sono costituzionali eh, sempre e quando siano proporzionali, ovvero in particolare siano strettamente necessarie, eh, con questo mi riferisco sia all'ambito materiale sia all'ambito temporale, per risolvere la situazione, per garantire i principi i valori che si vogliono eh, tutelare in questo caso lo dicevo il diritto alla vita ci sono poi una serie di accorgimenti potremmo dire eh, tecnici organizzativi che eh, diciamo rafforzano questa sensazione questa idea di muoverci o di muoversi eh, entro i principi dello stato costituzionale il fatto di riconoscere un ruolo non solo al governo ma anche ai parlamenti il fatto di continuare comunque a sentire eh, o a coinvolgere eh, gli enti territoriali, tutta una serie di mh, aspetti che eh, sono in qualche modo segnali di mantenimento eh, della situazione entro i limiti, come dicevo, dello Stato costituzionale. In Ungheria eh, la situazione purtroppo non sta andando eh, esattamente in questa eh, direzione. Eh, L'Ungheria prevede nella propria Costituzione adottata, approvata nel 2011, una eh, ampia, articolata disciplina eh, dell'emergenza, come abbiamo visto accadere in altri, in altri paesi. Eh, prevede in particolare cinque eh, casi, cinque situazioni di emergenza, tra cui lo stato di pericolo che si può attivare. Eh, proprio tra l'altro in casi di calamità naturale, di, di disastri di vario, di vario tipo e che permettono al governo anche in questo caso di intervenire. Eh, questo stato di pericolo secondo la Costituzione deve essere disciplinato da una legge organica e questa legge organica è stata approvata proprio alla fine di questo mese eh, di marzo e presenta disposizioni assai preoccupanti, assai eh, diciamo, eh, pericolose per lo Stato Costituzionale. Eh, innanzitutto permette al governo di intervenire su tutta una serie di materie non strettamente eh, diciamo, collegate al tema della crisi sanitaria che connesse a questa come la stabilità economica. Il governo può adottare misure eccezionali non solo per fronteggiare direttamente la crisi sanitaria ma anche per intervenire nell'economia del Paese. Eh, la stessa legge non prevede un ruolo effettivo del Parlamento anzi si paventa la possibilità che il Parlamento chiuda o comunque sia sospeso proprio a causa del virus. Eh, la stessa legge ehm, non prevede limiti temporali ai poteri eccezionali del governo, Cioè eh, ci dice questa legge che eh, questi poteri, dureranno, saranno affidati al governo fin tanto che sarà attivo lo stato di pericolo che può essere però eh, diciamo eh, sospeso, a cui può, eh, si può porre fine, eh, che, che può essere diciamo, eh, portato a fine soltanto dallo stesso governo. Eh, vengono addirittura limitati, viene addirittura eh, diciamo, prevista la possibilità, possibilità di limitare diritti che evidentemente non sono strettamente connessi all'esigenza di dare una risposta alla pandemia, come ad esempio la libertà di manifestazione del pensiero, introducendo un nuovo reato punibile con la reclusione, ad esempio, per chi diffonde fatti o notizie che ostacolino eh, l'efficacia delle misure eh, per affrontare eh, la crisi. Eh, insomma, eh, mi piace ricordare e, e citare quello che diceva la professoressa Tania Groppi, proprio qui. A, a Virtual Studio qualche settimana fa, dove diceva in maniera chiara, in maniera netta, che non ci interessa quello che fanno i paesi autoritari. Eh, direi eh, che siamo d'accordo, che sono d'accordo con questa eh, affermazione se si intende eh, per diciamo eh, che, che non ci interessano questi paesi come modelli da seguire, ma senz'altro ci interessa conoscerli, studiarli, analizzarli per capire. La direzione che non va intrapresa e i limiti che non vanno superati. Certo, certo. Professore, per quanto riguarda diciamo, il futuro dell'Europa, diciamo questo coronavirus cambierà qualche tipo di assetto, magari diciamo, farà, ci farà capire quali stati effettivamente hanno, per così dire, interiorizzato quelli che sono i principi democratici ed europei. E quindi, diciamo in un certo senso renderà più coesa l'Unione oppure effettivamente evidenzierà quali sono le problematiche e magari, non lo so, prendere misure nuove? Uh, diciamo eh, che eh, a prescindere una cosa non esclude l'altra, nel senso che eh, da una presa di coscienza di quelle che sono le problematiche eh, sia politiche sia giuridiche eh, dell'Unione Europea, eh, si può anche diciamo, arrivare a una coscienza maggiore eh, di quanto sia importante eh, l'integrazione europea e di quanto l'integrazione europea sia intimamente connessa con eh, diciamo, la eh, più convinta e più piena diffusione e adesione rispetto ai principi dello Stato costituzionale. Eh, certo, se vediamo la situazione adesso, se la analizziamo adesso in questa situazione difficile, i problemi eh, sembrano eh, essere purtroppo maggiori rispetto alle opportunità. Eh, è difficile essere ottimisti, ma diciamo che il nostro compito di cittadini comunque ci impone eh, di esserlo e di sperare che anche da questa crisi eh, possa diciamo, nascere... Eh, si dice qualcosa di nuovo e qualcosa di, di migliore anche per l'integrazione europea e anche per lo Stato costituzionale. Va benissimo, allora chiudiamo questo incontro molto interessante consigliando delle letture eh, a coloro che ci stanno guardando di modo da potersi tenere impegnati in questa quarantena e magari poter anche approfondire questo argomento. Molto volentieri. Allora, un primo consiglio eh, riguarda in realtà un autore più che un libro, un consiglio molto intimo, personale, perché riguarda uno dei miei autori eh, preferiti, che è Gabriel Garcia Marquez. Eh, cito in particolare due titoli, forse eh, assai evocativi rispetto a questo momento che stiamo vivendo, ovvero Cent'anni di solitudine, eh, speriamo di no, aggiungo io, e eh, L'amore ai tempi eh, del colera, anche in questo caso la speranza è che l'amore eh, ci salvi. Comunque, a parte eh, diciamo, le, le, il carattere evocativo di questi visori, mi piace citarli per eh, la magia, per il realismo magico utilizzato così bene da, da Marquez e che senz'altro ci serve eh, come l'ossigeno per superare questo momento difficile e per eh, pensare anche a, al futuro, al nostro futuro. Eh, un secondo consiglio invece riguarda un agile romanzo scritto da un giornalista inglese, Roy Lewis, che si chiama Il più grande uomo scimmia del Pleistocene, che narra le vicende diciamo, di un gruppo di cavernicoli, ma che soprattutto, diciamo, qual è il senso di questo romanzo? È quello di riflettere in maniera divertita, in maniera scansonata, ma in maniera molto profonda, sul progresso tecnologico e scientifico, sulla diciamo, necessità di non avere paura di questo progresso, ma di imparare però, eh, dall'altro canto a governarlo affinché l'essere umano non si distrugga con le proprie mani e un ultimo consiglio invece non è un testo letterario ma un testo politico e giuridico ovvero la nostra Costituzione eh, la nostra Costituzione, la Costituzione italiana è stata scritta tra il 46 e il 47 è molto bello eh, leggerla, studiarla e eh, leggendola in questo momento ci è chiaro quanto eh, sia stata straordinaria quell'epoca eh, storica, quanto sia irripetibile anche l'opera delle donne e degli uomini costituenti e quanto sia fondamentale questo testo oggi per regolare eh, la nostra comunità e anche per permetterci di uscire da questo eh, difficile periodo, quindi il mio consiglio alle ragazze e ragazze, alle donne e agli uomini è quello di leggere assolutamente la Costituzione Bellissimo, grazie mille eh, appunto e, e niente, ci vediamo al prossimo Studium, arrivederci Grazie mille.